Ecco, intanto scusate questo cambio di diapositive, ma come Ateneo siamo obbligati a, far, a usare dei template, già fare una presentazione mista e mal tollerata, quindi ho dovuto inserire questo. Pazienza. Allora, Prendendo spunto da quello che si è detto di oggi, soprattutto guardando i tempi, a meno che questo non sia il fuso orario di Londra, siamo un po' in ritardo. Cercherò di essere sintetico, ma di prendere alcuni spunti specialmente arrivati dal dall'intervento del dottor Lamastra. Tanto questo non è Villa Sorra, ma quando si parla di una stanza a cielo aperto, il criptoportico di, di Caserta era l'immagine che in quel momento mi piaceva. Formazione, ne approfitto per dire che proprio è in Nuce un master in cura, valorizzazione e gestione dei, dei parchi e giardini storici ed aree archeologiche di cui dovrei essere il direttore, quindi ovviamente Unibo, proprio per colmare quel tassello alto di cui parlava prima, cioè il giardiniere, chi controlla i controllori, quindi in realtà esiste la sapienza, un master del genere aperto a, a un gruppo di persone molto limitato ha due curricula di cui uno sul verde ma che con poche iscrizioni e comunque poche nozioni. Detto questo l'altra parola era la conservazione quindi la gestione che fa parte anche de del titolo che è un po' quello che il ministero vuole cioè dieci anni devi imporre una gestione se no tutto quello che semini va perduto. Quindi la gestione che vediamo in Villa Soria in realtà è la stiamo replicando in diverse situazioni analoghe con cui abbiamo convenzioni Giardino Giusti a Verona, Sassuolo, e Caserta. Perché i problemi poi sono sempre gli stessi, eh, sostanzialmente. Io, ovviamente, sono di estrazione di agraria, mi occupo di alberi, tappeti erbosi, eccetera, eccetera. Quindi non certo di manufatti. Ovviamente nel tema della gestione è fondamentale capire il ruolo della vegetazione, ma è fondamentale capire quel giardino, se è un giardino pittorico o no, cioè è l'originale, non è l'originale, abbiamo prima rivisto delle ricostruzioni, quindi quella pianta non c'era ma ce la metto perché nel disegno di X secoli fa c'era, però la pianta nasce dall'anno zero all'anno 30, 100, 200, a seconda di quanto potenzialmente può vivere, a seconda di quanto bene o male io la tratto. Quindi sono due binari paralleli, trattare e gestire la pianta, alberi monumentali, altro capitolo che si è toccato, e mantenere l'originalità di, di un giardino. A Villa Sora adesso ci stiamo occupando della parte romantica che è la più facile per me, perché se io tolgo un albero non ve ne accorgete, ve ne metto due, non ve ne accorgete, purché lo faccia con un grano salis, cioè che vada a mettere delle piante che abbiano un senso. È ovvio che se ci metto del Phoenix dactilifera probabilmente tutti voi ve ne accorgereste. È un giardino che deve dare delle sensazioni, quindi non è la pianta che mi dà la sensazione, ma è un insieme di piante quindi è un insieme di piante più manufatte. Cioè per assurdo andremo a restaurare delle rovine. Di solito uno se vuole restaurare fa un qualcosa per crearci qualcosa di bello e completo. No, noi andiamo a restaurare perché giustamente è la rovina, il cardine del, del giardino romantico. Cioè è quella che ti determina sensazioni. Cioè, è la classica coda in autostrada per curiosi quando c'è l'incidente. Cioè quello è il giardino romantico chiunque di noi anche se non vuole butta l'occhio e crea la coda perché è una sensazione quindi la rovina ti crea la coda la rovina sarebbe la macchina accartocciata ovviamente è un gruppo di ricerca nasce col professor Chiusoli maestro mio e di Anna Letizia che cito sempre perché per me è stato fondamentale peraltro anche Fabio ha fatto la tesi con lui ci occupiamo un po' di verde a 360 gradi. C'è un ambiente generale e un bene. Cioè Sono due elementi che si devono andare a inserire uno nell'altro. Quindi l'ambiente lo voglio conservare, ma è un ambiente vincolato dalla sovrintendenza. Quindi lo devo, devo riuscire a conservarlo e poi a tramandarlo ai miei figli, ai miei nipoti, dicevo prima, eh, cioè a Versailles sono stati fortunatissimi nel 98 quando c'è stata una tromba d'aria che ha azzerato tutta una situazione di discrepanze architettoniche. Adesso alla regge di Caserta abbiamo un problema analogo per cui dovremo disfare la, le piante della linea d'acqua, sono 3.000 e passa lecci perché forse i nostri figli riusciranno a vedere quello che, il Van Vitelli ha disegnato, se no adesso io vedo, al di là dei morti, dei cantieri, piante che ogni settimana la Maffei manda la foto, è caduta anche questa, anche quell'altra, e vai a rappezzare una situazione, non ha alcun valore architettonico, non ha neanche nessun valore ambientale dal punto di vista ecologista. Però prima o poi il nodo viene al pettine, quindi qualcuno su questa terra si dovrà prendere la responsabilità di darlo ai figli o ai nipoti in modo che sia fruibile nello stesso modo in cui l'architettura venne pensata. Questo è Villa Sore il giardino romantico, quindi nasce un censimento, cioè io devo sapere che cos'ho, perché se non so che cos'ho non so come intervenire. Qui ho dei numeri e delle piante che so come stanno, ma posso anche capire come staranno, come faccio a saperlo, sapendo che pianta è, in che luogo è, Oggi faccio la sua fotografia, quindi il transetto evolutivo di questa pianta mi porta a determinare quello che potrà essere. Poi ci sono delle accelerazioni nel, nel problema, come parlavo prima di Caserta, da giugno alla, a ieri l'altro, quando ero giù, ho visto 18 cadute che secondo me non erano così intuitive nel breve periodo. Di solito noi quando analizziamo un albero monumentale faccio fatica a dire l'anno prossimo faccio una riverifica perché non ho gli strumenti per notare la differenza di quello che è successo quindi sono sempre lassi di tempo dai 5, 10 o 15 anni in alcuni casi ci sono delle accelerazioni per fortuna sono molto poche queste accelerazioni quindi censimento di tutta la pianta con lo studio delle, delle aree suddivisione delle aree comodissimo in fase gestionale anche il livello di censimento tu lo devi dare in maniera che chi Percorre, capisca subito dov'è il problema, dov'è quell'impianto di irrigazione, dov'è quella pianta. Quindi, o un sistema su palmare che ti dice che la pianta G4 è lì, oppure tu, tu sai che il G è quel quadrato verde, dentro la 4 sarà vicino alla 3, alla 5, quindi in alto a sinistra per un ipotetico foglio in cui scrivo. di ogni pianta viene redatta una scheda perché prima o poi serve, ma, ma non è la mera scheda che spesso fin dall'epoca di Chiusoli ci mandava a fare i censimenti e poi rimanevano in un cassetto del comune, per fortuna adesso ci sono i sistemi informativi territoriali, quindi sono degli open source, il GIS, il QGIS usato tantissimo, tutte le, le informazioni che noi abbiamo, cioè io nell'89 post lauream ho seguito il restauro di una parte del dello stesso giardino, quindi per fortuna alcune di queste informazioni io le posso montare su questo GIF. Cioè è ovvio che quando vado in ospedale qui a Bologna l'USL, il medico apre e vede tutto quello che ho fatto, tutti i miei vaccini, cioè vede tutta la mia storia, quindi riesce a capire se sono arrivato in queste condizioni, dove era il problema che c'era in base a ciò che è successo prima. Possiamo farlo per gli alberi, costa uguale. L'importante è utilizzare un sistema che sia velocemente utilizzabile, fruibile e aggiornabile, perché spesso rimaneva la carta nei cassetti perché non c'era chi la aggiornava. Quindi il piano di gestione famoso deve avere una durata molto lunga, una plasticità dinamica, deve essere in grado, domani c'è il fortunale del 18 di agosto, quindi azzera in parte, che non vuol dire azzerare, ma modifica, vai subito a creare qualcosa, leggibilità, cioè chiunque da, dal più basso al più alto nella, nella piramide deve leggere economicità, cioè è ovvio che io non posso proporre, mi farebbe molto comodo, vi cito un caso a Caserto su albero monumentale, Armilaria a via l'albero creiamo un buco di 20 metri cubi e cominciamo a disinfettare La, alla Maffei si sono rizzati i capelli perché Capisco che il ricercatore di patologia di Unina volesse fare quello che sarebbe il top in quel momento, ma non puoi farlo in certi momenti, sia perché sei alla Reggio di Caserta o a Villa Sor, e poi anche per questioni economiche. Sostenibilità, cioè questa parola a 360 gradi deve essere sostenibile sotto tut tutti i punti di vista. Uso delle tecniche del terzo millennio. Cioè, su Villa Sor noi stiamo facendo dei voli per spettrali, a cosa servono? Intanto comincio a capire quali sono alcune malattie, la presenza di insetti, ci metto 5 minuti a fare il volo, chiudo, basta che non ci sia nessuno, non si sa mai che il drone caschi, faremo la stessa cosa a caserta, l'analisi dei 50 ettari dei tappeti erbosi, semplicissimo con il drone multispetrale, riesci a capire le carenze che ci sono, poi abbiamo visto le rovine, le rovine si rovinano ulteriormente quando la vegetazione ci va sopra, come fai a evitare che la la vegetazione ci va da sopra, per esempio il criptoportico è stato pulito 25 anni fa e oggi devono rirestaurarlo per lo stesso motivo, stessa cosa per il castello che abbiamo visto. Questa è un'idea che mi è venuta ieri l'altro. ci sono dei sistemi tipo i campi da calcio che vengono riscaldati, se no non puoi fare le competizioni internazionali sì. e, e ho già parlato con dei colleghi olandesi, sono, mi predisporranno dei pannelli in nano elements di carbonio, loro le chiamano, comunque si scaldano ad altissima, con dei tempi ridottissimi, quindi tu li, li appoggi sopra al tuo monumento, la tua ghiacciaia, dai su la temperatura, il sistema radicale ovviamente si ferma. Non vuol dire uccidere la pianta, però se tu blocchi il sistema radicale, la chioma non cresce, quindi non aumenti il peso e riesci, continua ad avere questo effetto romantico della pianta che sta entrando nel, nell'edificio. Ecco, questo è un altro esempio, i sistemi radicali che disfano le pavimentazioni anche qui stiamo assieme a una ditta eh, canadese mettendo a punto dei sistemi rigidi di cupole iglu robe del genere con dentro che a questo punto potranno anche essere riscaldati visto quello che, che vi ho detto prima ma con dei Particolari substrati da convogliare le radici dove voglio io. Questo è un progetto di Viale Ceccarini a Riccione, che è un posto romagnolo i pinus pinea sta disfando l'asfalto come succede dappertutto, ma io posso portare le radici anche a 20 metri di distanza, quindi lasciando solo il sistema di ancoraggio, lasciando il viale, la pavimentazione e nutrendolo tipo flebo da un'altra parte. Ecco, cioè siamo nel terzo millennio, siamo università, quindi anche se questo è un giardino disegnato nel 1700-1800, come diceva sempre Tiusoli, applichiamo ciò che esiste il diserbante il glifosate non c'era allora adesso non posso più usarlo però lo stradellino oggi lo spazzolerò ci sono queste spazzolatrici però fino adesso ho usato il glifosate faccio un esempio assurdo tornando e chiudendo nel minor tempo possibile sull'area rilievo topografico georeferenziato cioè è la base per poter montare poi il gis che però va fatto come dio comanda non Usando Google, dico questo perché alla regge di Caserta stanno usando un sistema che per noi è assolutamente inaccettabile per il risultato che vuoi ottenere, il motivo per cui è inaccettabile è di tipo amministrativo, quindi non, non, non c'entra la regge, non c'entra il mic, era solo per dirvi se si fanno le cose bisogna sapere per che cosa le fai e quindi le devi fare nel migliore dei modi cominci anche a suddividere a livello spaziale le aree e le potenziali zone di maggior pericolo, perché sei economicità, quindi non ho tanti soldi per far tutto. E da dove comincio? Da dove passa la maggior parte del, della gente? Quindi posso fare un GIS, si è laureata ieri una, una mia studentessa qui a Bologna, incrociando i, dia, i, i dati del diametro del fusto e il volume della chioma, quando questi erano, Brutti, non voglio dire negative perché entro in un termine matematico vuol dire che c'è maggior rischio ma questa pianta è a ulteriore maggior rischio quando è sui viali o di fianco ai giardini Margherita rispetto che fosse dove ci siamo trasferiti noi ad Agraria dove anche se cade probabilmente non crea danno di alcun tipo ecco cosa vuol dire lo studio dell'area da, da questo punto di vista ecco ho cercato di stringere al massimo vi ringrazio per l'attenzione ecco perfetto così sono salito.